Negli anni di saper uh, organizzare la cosa pubblica e voglio dire un uomo di grande esperienza come noi che ancora uh, ha la disponibilità e si mette a servizio dei, dei cittadini perché non è una cosa uh, banale. Noi molte volte pensiamo che è semplice trovare i candidati sindaci, però pochi cittadini sanno. E anche in questa tornata elettorale ci saranno molti comuni in Italia che andranno commissariati perché non hanno trovato candidati sindaci. Perché oggi fare il sindaco significa un impegno gravoso, un impegno forte e soprattutto significa dover lavorare molto in quella filiera istituzionale che diceva Mario che diceva il vicepresidente Pino Cangeli prima: è importante, quella filiera istituzionale che oggi fortunatamente c'è perché il centro-destra governa la nostra nazione, il centro-destra governa la nostra regione e quindi avere quella filiera istituzionale, soprattutto in una città molto importante come questa, significa realizzare eh, il suo programma di governo ma soprattutto risolvere i problemi di tutti i giorni dei cittadini. Citava eh, il dottor Baccini alcune problematiche, è chiaro che devo dire che oltre diciamo alle case popolari penso che una cosa molto importante per questa città è anche l'economia del mare che eh, per tanti anni è stata trascurata e che per la prima volta il presidente Rocca ha voluto istituire come assessorato quindi non esisteva questo assessorato e quindi ecco voglio, anche su questo argomento, voglio partire proprio da questo argomento, ci confronteremo eh, nei prossimi giorni con i miei colleghi, con il mio collega Gangeli, Cartaginesi, Tripodi e con il Presidente Rocca per uh, iniziare un programma solido, un programma serio e capire come poter sviluppare ulteriormente questa grande opportunità che noi abbiamo, perché abbiamo una regione stupenda che ha delle coste lunghissime, bellissime, però poi poco valorizzate. Ora su questo argomento noi ci siamo, tra l'altro come avete potuto notare ultimamente anche molto di tendenza, fortunatamente nelle mani del nostro... Uh, vice Premier Matteo Salpini, quindi significa organizzare dei programmi che poi possono essere anche finanziati dal governo centrale e dall'Europa. Allora vogliamo cercare di fare questo, vogliamo cercare di dotare questa città di un sindaco, di un'amministrazione seria che possa in qualche maniera risolverla dalle sorti di inglese E quindi bisogna cercare di uh, organizzarci al meglio per avere delle... Eh, delle progettualità a candidate questo ormai oggi siamo diciamo eh, al punto tale che in Italia come avete letto come avete visto sui giornali abbiamo un problema serio di spendere i fondi del PNRR e l'abbiamo anche nelle case popolari cioè le case popolari non è che sono da meno lì si chiamano sia PNR sia PNC però il governo proprio in questi ultimi giorni ci ha chiamato un assessorato e ci ha chiesto quali progetti avete che noi vogliamo finanziare Perché c'ha c'è bisogno di spendere così. E sulle case popolari noi abbiamo dato milioni di euro di progettazione anche su questa città per fare degli interventi. E questi interventi vanno proprio in quel verso, una ristrutturazione, una messa in sicurezza nell'adeguamento sismico, nell'adeguamento energetico delle, degli alloggi delle case popolari. E io Giro il Lazio, eh, vedo delle situazioni disastrose. Io immagino come sono arrivate anche qui le unità operative de, de, de, de delle APER qui nella provincia di Roma, quindi provincia di Roma, che eh, chiaramente deve essere supportata per cercare di risolvere i problemi a chi abita in quel contesto. Tu parlarmi di sicurezza oltre che la sicurezza degli edifici, ma anche la sicurezza delle persone, perché ci troviamo in alcuni contesti dove eh, diciamo, abbiamo anche questa tipologia di, di problemi. Allora, come si risolve? Si risolve eh, facendo il piani di ripresa del comune tra il ministro Piantedosi, che ci che sta portando avanti la segnalazione. Eh, certosina per quanto riguarda la videosorveglianza nelle, nelle città. Questo significa avere sempre a portata di mano la possibilità di poter avvertare le corso dell'ordine, ma già, voglio dire, l'installazione di telecamere in alcune zone significa scoraggiare quelli che sono gli atti criminosi di Africa. Allora, eh, l'idea eh, capita è questa. Se vi vedrete, non solo in campagna virtuale, io sono privato al centro giocatore del territorio eh, vengo da una, una provincia, anche io, quindi so che significa vivere in provincia, che non è la stessa cosa che vivere nella grande città. Allora, bisogna cercare di organizzarsi a tal punto per far ruotare la macchina amministrativa, gli uffici amministrativi, cioè cercare di, di dare il collegamento tra i dipendenti del comune, i tecnici e i dipendenti regionali, perché a volte c'è difficoltà anche di interagire tra uffici. E quindi questo si fa attualmente con la realizzazione di, di uh, un'organizzazione seria o un'amministrazione che ha voglia di fare questo e un'amministrazione che recepisce diciamo, questo messaggio. <sussurra>